Grazie insomma, di essere qui presenti, è una giornata importante pucare: definisco insomma, una giornata veramente significativa per il rilancio di Ama, ma anche simbolo diciamo, chiaramente in un territorio che è stato in qualche modo bistrattato negli anni, perciò ha una doppia valenza oggi questa, questa domus ecologica sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista del cambiamento, perciò anche, anche sociale e politico. Perciò ringrazio comunque la sindaca, l'assessore, ringrazio Amacon, il dottor Bagnacani e il dottor Bina insomma, per aver dato concretezza a questa domus ecologica che proviene da un'idea, da una semplice idea eh, poi proposta nel piano industriale. Perciò, ecco, oggi diamo un segnale eh, di concretezza, di realtà, di solidità, perciò quelle idee che sembrano aleatorie, sembrano diciamo eh, dei libri di sogni, in verità non lo sono. Perciò mh, facciamo capire finalmente che eh, questa amministrazione non soltanto vuole rilanciare Ama con eh, dei progetti reali, eh, veritieri, ma eh, inoltre inserisce in questi progetti anche una valenza educativa, eh, sociale, perché Diciamo la domossa ecologica per il bambino e eh, anche per l'adulto rappresenta poi uno spunto di educazione ambientale e questo mh, ci fa eh, riflettere, riflettere perché eh, il bambino può comprendere l'importanza del materiale post consumo che non è eh, fino ad oggi diciamo, quel materiale che viene gettato in discarica, ricordiamo la discarica di Malagrotta, prima i rifiuti venivano conferiti in quel grande buco e con queste iniziative facciamo. Dobbiamo comprendere che invece il materiale post-consumo è il futuro, il futuro di questa città, il futuro di questo paese. E insieme alla domo ecologica noi iniziamo anche il primo step verso la tariffazione puntuale, questo è stato già detto, che eh, premierà quei cittadini virtuosi, quei cittadini che finalmente comprendono l'importanza del materiale post-consumo, perciò conferiranno in modo corretto, in modo eh, puntuale, in modo intelligente e questo diciamo, comporterà anche una premialità dal punto di vista poi eh, dei crediti, verranno anche no? inseriti dei crediti formativi per quel cittadino che eh, di intelligentemente conferisce i propri rifiuti. E sono diciamo, questi gesti che fanno bene alle città, fanno bene a una capitale che ad oggi ha sofferto sia dal punto di vista del ciclo dei rifiuti, ricordiamo insomma Malagrotta, ricordiamo anche l'impiantistica obsoleta che è chiaramente è stata eh, lasciata dalle passate amministrazioni, perciò questa non è la politica eh, del, delle parole ma è la politica dei fatti. Oltre alla domossa ecologica eh, c'è un piano ben definito, ben delineato eh, dove eh, chiaramente è stato definito un percorso eh, dove all'interno vi sono isole ecologiche, dove eh, vi sono dei centri di eh, riuso creativo ecco l'assessore parlava appunto di nuovi posti di lavoro, questi centri di riuso creativo eh, riguardano appunto l'intercettare eh, quella mh, frazione secca che prima andava appunto negli nei e negli invece ad oggi viene eh, diciamo conferita, verrà conferita in questi centri di riciclo e di riuso e che avranno una nuova vita perciò nuova vita per le materie e prima e seconda. Oggi mh, veramente è un'emozione, è un'emozione essere eh, qui presenti a Ostia, è un municipio che anche oltre Ama che sta, sta rinascendo, un municipio che ha bisogno di una grande rinascita e sono sicuro che questa amministrazione farà di tutto per portarla veramente alla luce ed è questo l'indirizzo che stiamo dando. Grazie.